Bentornati sul canale Pony. In questo video tutorial vi illustreremo il corretto utilizzo e le varie funzionalità del nostro Topper MPTD. Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la macchina sia correttamente collegata ad aria compressa, energia elettrica e vapore. Dare tensione alla macchina azionando il blocco porta di sicurezza.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 Posizionare con cura il pantalone al centro della forma bacino dopo aver chiuso bottone e cerniera. Premere e mantenere premuto il pedale per chiudere la pala frontale. Sempre mantenendo premuto il pedale posizionare correttamente la cintura del pantalone sul dispositivo tendibacino. Rilasciare il pedale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 È possibile ruotare di 90 gradi le pinze del carrello tendigambe per stirare pantaloni classici con piega.